prendere nel discorso rendicontazione eh, quello che eh, io devo praticamente documentare dei costi che vado a, ehm, a sostenere quindi eh, ammettiamo appunto che ah vi ho anche detto che quando si fa la rendicontazione il suggerimento è quello di non aspettare di fare una rendicontazione finale ma di chiedere comunque mh, ai nostri partner di fare una rendicontazione comunque ogni sei mesi in modo tale da avere sotto controllo la spesa sia mia, come capofila, che quella dei partner. Cominciamo diciamo, eh, a vedere i costi diretti e ehm, all'interno diciamo, del personale abbiamo visto la volta scorsa che io vado a distinguere il personale eh, interno e il personale esterno. Il personale è normalmente nei progetti la parte più... Eh, più importante, no? eh, di, di, di un, costituisce la parte più importante di un budget e normalmente la si stima intorno al 40-60% del, del costo totale del, del progetto. Vi ricordate che questa percentuale io la stimo nel momento in cui vado a compilare la matrice del quadro logico, quindi quando ancora non sto facendo un budget analitico. Ovviamente in base alle attività, alle sottoattività che andrò poi a svolgere, in quel caso le attività alle, ai work packages, io sono in grado di capire se sto per presentare un progetto in cui la forza lavoro, quindi il personale, ha, eh, un, um, è determinante, quindi ha un quota maggiore o minore rispetto eh, agli altri corsi, alle altre voci del, del mio budget. Um, quindi mh, dicevo il personale che viene distinto tra personale, di, eh, personale che viene assunto, quindi eh, che è assunto dagli dal, enti, dal capofila o dai, dai partner e personale invece eh, quindi, assunto a tempo indeterminato e personale invece a tempo determinato. Nel personale a tempo determinato dobbiamo poi distinguere il personale che viene assunto con un contratto a progetto e il personale che invece eh, ci presenta mh, una, mh, una fattura oppure mh, una, una nota di spese che viene mh, considerato all'interno di un progetto europeo non come eh, personale, mh, non nella voce personale ma rientra appunto nel subappalto. Faccio un esempio, mettiamo appunto di mh, avere eh, la necessità di eh, servirmi, tra virgolette, del, del revisore dei conti, il revisore dei conti eh, non andrò a rendicontarlo sulla voce del personale, ma la, la, lo vado a rendicontare sulla voce del, del, della subcontraenza. Dopo vediamo da vicino cos'è la subcontraenza, come com, mi sembra che cioè subcontraenza, subappalto, vi, vi spiegherò comunque cos'è, ma forse ve l'ho già anche spiegato che cos'è il, il subappalto. Ovviamente siamo nella fase eh, di rendicontazione, io vado praticamente a rendicontare a dover, eh, ho la necessità di dover documentare come sono arrivato al costo orario del, del, del personale eh, per cui chiedo il finanziamento e il costo orario ovviamente è documentabile attraverso il, i cedolini, i cedolini che, degli stipendi che devono essere comunque quetanzati, dal, eh, da una lettera di incarico se è m, personale a tempo indeterminato ma anche se è personale a tempo determinato devo comunque fare una lettera di incarico e eh, devo sempre comunque allegare il contratto della categoria eh, di categoria e ehm, devo dimostrare come sono arrivato al conteggio cioè il mio eh, la mia struttura, la mia società come eh, calcola, eh, come è arrivato a, a, al, al calcolo del, del mio costo orario, che va comunque giusti, ti va, va mostrato alla commissione, dopodiché eh, manderò anche i mandati, i titanziati e i CV. E, per il personale eh, esterno ovviamente la cosa è, è un po' diversa, mm, allora prima, prima di tutto una premessa. Quando si assume del personale esterno, sia che io sia un ente locale, quindi ho comunque l'obbligo di, ehm, di, di seguire una certa procedura che sia un'associazione, un la commissione chiede comunque delle procedure trasparenti per le, per le assunzioni di personale. Pertanto, ehm, anche se non sono un ente pubblico, ripeto, è, ehm, viene richiesto di pubblicare, mh, se sono un'associazione, sul mio sito come associazione la ricerca del, del, del personale, in modo tale da dimostrare che appunto sto facendo comunque eh, una, mh, un avviso, e quindi sto... Mi sto muovendo per identificare il personale che andrà a far parte del mio gruppo di lavoro, del mio progetto, che andrò ad assumere in maniera molto trasparente. E lo faccio appunto servendomi del, normalmente del, del mio sito. E mentre se sono un ente pubblico, eh, seguo la procedura che, che la mia amministrazione mi prevede per, per acquisire del, del personale esterno. Per quanto riguarda la mia di amministrazione, il personale esterno che lavora appunto sui progetti, normalmente la, la tecnica è quella di assumere, di fare un unico bando in cui vengono identificate più figure, più, più personale diciamo, esterno che viene eh, assunto per determinati progetti eh, in modo tale da non fare troppi, eh, troppe pubblicazioni di bandi. Quindi la nostra strategia quando si hanno diversi progetti che devono essere avviati è fare un unico bando in cui vengono identificate le figure eh, che, in cui vengono descritte le figure che stiamo ricercando. Noi ci muoviamo in questo modo. Però mm, ovviamente dipende, ripeto, dalla, dalla procedura che ogni amministrazione o ogni associazione poi decide di utilizzare per identificare il personale esterno. Sul personale esterno, ovviamente in questo caso, Avrò il, un documento di spesa e, eh, che deve essere sempre quietanzato, il corrispettivo orario della, della prestazione e le, il totale della, della prestazione che, del, della persona appunto e la natura della, della prestazione e ehm, rispetto e la durata ovviamente. Dopodiché va sempre allegato comunque il curriculum, i mandati e le ricevute di, di versamento. Eh, ovviamente gli oneri, le ricevute di versamento relative agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali eh, sono obbligatorie anche per il personale interno. Ci sono poi dei programmi della, della, del, dell europea, della Commissione europea che ci chiedono di ehm, effettuare un conteggio rispetto alle ore mh, eh, del personale eh, andando praticamente ad esporre i, ehm, i mesi uomo e mh, il, il mese uomo eh, vi ho fatto qui un, un esempio di come viene calcolato corrisponde lo, lo, lo vedete a 140 ore quindi quando ci sono dei programmi che poi vi chiedono non di, di, di fare un budget e poi una rendicontazione sulle ore ma sul mese uomo per cui la suddivisione che vi ha fatto, eh, cioè il ragionamento che vi ha fatto, è sul mese, sul mese uomo. Vi ho riportato la formula perché può succedere che alcuni programmi, questo lo richiedano, soprattutto i programmi di ricerca, si muovono solo sul eh, calcolo, del, sulla costruzione del mese uomo, e non sulle ore o le settimane lavorate. Okay? Questo vabbè, è un esempio di suddivisione, di come si deve suddividere le ore totali, però è un po' il ragionamento che abbiamo fatto insieme la volta scorsa quando vi ho detto che eh, quando mh, andiamo a calcolare praticamente a spalmare il personale lo dobbiamo fare sui WP e le sottoattività di ogni singolo WP. Lì siamo in grado di tracciare quanti mesi uomo barra ore eh, settimanali o mensili questa persona andrà eh, a lavorare sul, sul singolo progetto. Poi eh, un altro eh, elemento che va presentato quando si fa la rendicontazione e quando parlo praticamente del, di personale è mh, indubbiamente il, il timesheet, la compilazione di un timesheet. Ora vi farò vedere che cos'è il timesheet, è un, un file molto semplice, ve ne faccio vedere due. Uno che, che ci viene richiesto eh, dal eh, dal Ministero eh, per questi mh, progetti che vengono presentati nell'ambito del fondo FAMI e eh, l'altro invece è un, un timesheet che ci viene richiesto dal, dalla Commissione Europea Questo è un adesso un che si apre, Excel, appunto. questo è l'esempio adesso vi faccio vedere ehm, l'esempio di, ehm, di un, un timesheet eh, di un progetto che appunto viene finanziato dal Ministero dell'Interno è comunque un progetto eh, finanziato dal Ministero ma tra, con fondi europei, quindi io eh, in pratica mese per mese cosa faccio? Vado praticamente a indicare eh, che cosa ho fatto e quante ore eh, ho lavorato a quel progetto e eh, la cosa importante è che le ore lavorate mese per mese devono corrispondere alle ore che io ho indicato quando ho compilato il, ehm, la lettera d'incarico. Vi ho detto prima che il personale comunque è legato ad una lettera d'incarico, in cui sono individuate le ore totali eh, di, o i giorni totali mh, che la persona farà sul, sul mio singolo progetto. Pertanto qui io cosa faccio? Riporto le attività e, e le spalmo diciamo, sull'arco sull temporale del, del mese e eh, Poi faccio firmare al, il mio timesheet dal project manager e eh, se sono partner lo mando a capofila, ok? Lo firmo ovviamente e lo faccio firmare dal, dal project manager. Questo era un, un timesheet di eh, un esempio di timesheet in ambito eh, di Fami, quindi un progetto praticamente mh, che viene comunque mh, amministrato all'autorità di gestione del Ministero e vi faccio vedere invece eh, un timesheet di un progetto eh, del, mh, che viene direttamente invece finanziato dalla, dalla Commissione europea. Eh, la Commissione mh, ci chiede, vabbè, la stessa cosa che praticamente ci. Il timesheet sono quasi tutti identici. Diciamo che in più ehm, ci dice anche di ehm, dividere, ehm, lo, di suddividere le ore che io ho fatto sulle singole VP. Non tutti i programmi richiedono questo livello di dettaglio, però, se riusciamo diciamo, a costruire un timesheet in questo modo è meglio perché così praticamente. Abbiamo e eh, la commissione ha di più la, la situazione sotto controllo delle ore eh, lavorate per che cosa viene, eh, viene effettuata la nostra attività, e eh, dopodiché si descrive l'attività stessa e, mh, e qui si mette la differenza delle, delle altre ore per le altre attività o per altri progetti finanziati. Perché questa cosa comunque la commissione ce la chiede: cioè ci dice all'interno del timesheet se ehm, io eh, ho una lettera di incarico anche su un altro progetto, devo comunque segnalarlo alla, alla, alla commissione. Se invece eh, ho una, sto lavorando solo su quel progetto europeo, eh, non c'è bisogno di segnalare nulla, faccio semplicemente la differenza delle ore, tra le ore che ho dedicato al mio progetto giorno per giorno e le ore che invece ho dedicato a altre attività. Non c'è bisogno ovviamente di di dire su, su quale, attività ho, quale attività ho svolto ovviamente, mentre lo devo fare nel momento in cui mi sto occupando eh, di un progetto eh, finanziato. ok? Allora, ehm, ovviamente chi fa l'attività di rendicontazione no, normalmente all'interno di, di un ufficio eh, c'è la persona che si occupa di, della gestione amministrativa del progetto, e che si occupa ovviamente di rendicontazione, fa anche un controllo incrociato con il cartellino. Normalmente, l'operatore, quindi la persona ehm, che è incaricata che svolge le attività dovrebbe tenere ben presente le proprie presenze, quindi quando compila il timesheet eh, dovrebbe sapere quando era presente o quando, quando era assente. Però un controllo vale sempre la pena di farlo, quindi controllare comunque il cartellino per eh, verificare effettivamente se la persona eh, fosse stata presente nel momento in cui ha compilato il, il timesheet. Anche perché eh, questo è questo un errore che non, non si dovrebbe comunque eh, fare, eh, l'errore consiste nel non compilare il timesheet eh, giornalmente. E questo fa sì che poi se io mi ritrovo dopo due mesi a compilare tutti i, cioè, i timesheet dei, dei due mesi precedenti, faccio fatica anche a ricordare quando ero presente e quando non in ufficio. Quindi il consiglio è, non dico di farlo giornalmente perché anche quello comunque non è facilissimo, però eh, almeno una volta a settimana fare e compilare il timesheet è meglio. Ora, altra voce eh, sempre legata ai costi diretti che viene inserita in rendicontazione quando c'è ovviamente la subcontraenza. Vi ho, vi ho già spiegato che cos'è la subcontraenza, ma lo ripeto, io praticamente mando in subcontraenza, eh, cioè in subappalto, sub io subappalto delle attività, che, eh, delle sottoattività che io stesso non, non riesco a, ad effettuare. Eh, posso subappaltare o delle sottoattività o ehm, parte, diciamo, del, del mio work package. Eh, per esempio, se non riesco eh, e non ho alcun partner nel mio, nel, mio pro, nel mio progetto che si occuperà della VP legata alla promozione e comunicazione, posso pensare di eh, subappaltare questa azione. Attenzione però, quando creo il budget mh, preventivo, preventivo, cioè eh, preliminare, quando, quando sto confezionando il progetto, la voce legata alla subcontraenza normalmente non deve essere superiore al 30% del, del, dei costi totali del progetto. Perché, mh, lo ripeto, forse ve l'ho già detto, la Commissione, comunque, vuole che, mh, chiede che le attività vengano svolte dal, dal capofila, direttamente dal capofila e dai suoi partner. Ovviamente, non ha senso, per esempio, andare e non viene accettato assolutamente, uno degli errori che si commettono più frequentemente è quello di andare a subappaltare, fare sub, una subcontraenza sulla gestione amministrativa. Ovviamente questo aspetto viene, non viene considerato, non viene gradito dalla Commissione perché se io mi candido per gestire un progetto, devo avere comunque, una, si parla, presupposto che io abbia una eh, struttura ben consolidata e sia in grado comunque di gestire il progetto soprattutto dal punto di vista amministrativo e rendicontativo. Quindi se subappalto l'attività di gestione amministrativa significa che non sono un, par, non sono un, un ente eh, a cui affidare comunque dei finanziamenti europei. Quindi questa è assolutamente una cosa da evitare. Mentre posso considerare di eh, avere co mh, o di mettere in subcontraenza delle spese legate per esempio alla revisione delle, delle spese stesse, cioè servirmi comunque di un revisore dei conti o eh, di, una, di una società di revisione che mi dà una mano nel controllare. Questo è molto utile soprattutto quando il progetto è complesso, cioè eh, ho 10-12 partner a gestire, e non è facile per niente gestirle dal punto di vista proprio eh, della rendicontazione. Pertanto la rendicontazione la faccio comunque io, però il revisore certifica le spese e quindi dà, eh, comunque mi dà più sicurezza, mh, mi sento anche meno esposto e soprattutto eh, tra virgolette obbliga i partner a, ehm, a stare molto attenti nel, nelle spese che poi vanno a effettuare. Ok? Vabbè, questa slide vi eh, ho riassunto praticamente qual è normalmente la documentazione che deve essere eh, prodotta ai fini eh, del, di questa voce di, di spesa e eh, ovviamente se sono un ente pubblico io vado a fare, eh, si, si, si effettua una, anche se non sono un ente pubblico, si, si va a effettuare appunto una, una procedura. Eh, di individuazione pubblica appunto per, per andare a individuare mh, attraverso un avviso di, di, di gara chi, eh, chi a chi puoi affidare questa, questa attività e eh, ovviamente tutto questo materiale legato anche a questa mia procedura di affidamento è eh, materiale che dovrò allegare in fase di rendicontazione. Dopodiché cosa fa la, il, la società a cui affido questa subcontraenza? Eh, presenterà poi il, le sue fatture e se è un professionista eh, il, suo, il suo opere. Altra voce di spesa importante è, eh, la, le spe, sono le spese legate diciamo, all'acquisto dei beni. L'acquisto dei beni si suddivide in eh, All'interno dell'acquisto diciamo, dei beni troviamo, la, la, la, le, troviamo le spese per il materiale di consumo e le spese invece per le attrezzature e, e gli immobili. E ehm, ovviamente io non posso pensare di acquistare del materiale di consumo che non sia collegato all'attività alla, alla che io andrò a svolgere nel progetto, vi ho detto fin da subito quando si costruisce un budget. Eh, ma anche quando si fa la rendicontazione la prima cosa da eh, controllare è che la spesa oltre, eh, oltre al fatto che la spesa sia stata effettuata nell'arco temporale della durata del progetto ma soprattutto che sia attinente al, alle attività eh, progettuali io non posso comprare eh, un'attrezzatura che eh, non, non sia rilevante e non sia connessa al, al mio progetto le attrezzature, per so, eh, eh, quanto riguarda le attrezzature, la caratteristica delle attrezzature è, eh, è quella di ehm, essere collegate all'ammortamento, nel senso che il costo ehm, è ammissibile, ma deve, deve essere comunque il costo legato eh, all'ammortamento, cioè alla quota di ammortamento. Perché mh, la, eh, commissione, il ragionamento che fa la Commissione è che comunque quel bene poi eh, io ehm, devo esporre diciamo, il costo legato alla, eh, a quanto io lo utilizzerò per quel progetto. Per questo motivo mh, ci chiede praticamente di eh, effettuare eh, un conteggio Legato alla quota di ammortamento del bene, del bene stesso. Vi ho riportato nella slide il calcolo che viene utilizzato per fare il, la, la formula che viene utilizzata per, la, per calcolare l'ammortamento, e eh, il periodo di ammortamento dipende dall'ente, dal normalmente eh, l'ammortamento di un bene è calcolato e stimato sui, sui dieci anni. E ehm, la commissione non entra nel merito del, del, del calcolo che facciamo per, per calcolare l'ammortamento la, l'importante è comunque tenerne presente perché deve essere fatto perché l'intero costo eh, di un'attrezzatura non può essere caricata eh, sul, sul progetto stesso ma è anche logico cioè nel senso che io comunque quell'attrezzatura la uso eh, in riferimento al, um, all'attività che poi andrò al, a, a fare no giusto quindi eh, vabbè, qui ancora una volta vi ho riportato nella slide le indicazioni della materia della documentazione che ehm, a supporto diciamo della, della spesa che ho effettuato e che normalmente viene richiesta per per contare un'attrezzatura mentre per quanto riguarda eh, un ehm, il, il materiale di consumo il materiale di consumo è anche qui un materiale che è legato eh, alle, alle attività che vado, che vado ad effettuare che possono essere per esempio eh, eh, che ne so eh, il eh, block notice eh, piuttosto che adesso non mi viene assolutamente niente scusatemi ma sono, non, non mi viene assolutamente nulla in mente comunque tutto quel materiale che, eh, che, può, che può servirmi, materiale di consumo del nostro progetto legato ovviamente all'acquisto dei libri, quindi dei, dei testi nelle, nelle varie lingue, e li esporrò appunto qui come materiale di consumo e ovviamente come documento da produrre è quello legato alla, alla spesa che, che rendi conto, quindi al costo di, eh, dei libri stessi. E, Infine i, le spese legate ai viaggi e all'alloggio, anche qui la commissione non entra nel merito di come avviene, avvengono le nostre trasferte, le trasferte le organizziamo in base alle regole nostre interne, è vero però che eh, dobbiamo stare molto attenti nel momento in cui scegliamo il mh, il mezzo di trasporto e, eh, i, e le, anche la, le classi diciamo, del, del treno e dell'aereo che andiamo ad utilizzare. Eh, sono bandite, le, possiamo viaggiare in prima classe, se vogliamo viaggiare in prima, in prima classe la differenza del biglietto la dobbiamo sostenere noi, e inoltre, per quanto riguarda la, gli alberghi che poi andiamo a sceglierci, ehm, sono alberghi comunque che non devono essere eh, di ehm, assoluta cioè dobbiamo comunque rientrare in range di buon senso, nel senso che non possiamo pensare di, di spendere. Eh, 350 euro per, per dormire una notte, perché ovviamente quel, quel costo poi dipende dal luogo in cui ci, ehm, eh, dal luogo in cui siamo, però comunque se spendiamo una cifra eh, abbastanza eh, alta per, eh, per soggiornare una notte in un albergo, dobbiamo comunque motivare alla Commissione perché abbiamo speso quella cifra dobbiamo dimostrare che il range eh, per, eh, per i costi eh, delle, delle, dell alloggi, degli alloggi in quella città si aggirano intorno a, in modo tale che eh, queste, questo, il fatto di spendere per una notte un, una, una cifra piuttosto alta eh, venga poi eh, considerata un costo ammissibile perché altrimenti eh, la commissione è facile che non ci rimborsa questo, questa spesa se è troppo onerosa. Anche qui, attenzione quando si va in trasferta a tenere tutto, tu, tutto significa il boarding pass, eh, qualsiasi cosa, cioè do dobbiamo conservare tutte le ricevute che sono connesse al viaggio e al soggiorno e dobbiamo infatti poi eh, presentarle in fase di rendicontazione. Altrimenti non, non ci vengono poi non, ci, non, non viene assolutamente rimborsato. E, e poi, eh, ovviamente, il fatto di muoverci, quindi di sostenere delle spese di soggiorno, di viaggio di soggiorno, ehm, è legato alla necessità, cioè a, una, a un evento che è, è, sta, è collegabile all'attività progettuale. Altrimenti non ho motivo di presentare delle spese di viaggio e di, di supporto. Okay? E quindi il fatto di presentare poi in rendicontazione queste fatture significa anche presentare come documentazione il materiale legato all'evento a cui ho partecipato. Poi ci sono infine i costi indiretti e anche questi ehm, vengono praticamente collegati e vengono calcolati con una percentuale, ripeto che normalmente non è superiore al 7% e, ehm, ed è praticamente un costo approssimato eh, che, che io vado a fare eh, sul, ehm, sul, costo del, sul, costo, sul costo totale del, del progetto. Eh, poi per quanto riguarda invece la tenuta della, di tutta questa documentazione, oltre a trasmetterla ovviamente ehm, alla commissione, anzi alla commissione non viene trasmessa la, il materiale di rendicontazione, perché comunque viene conservato dal, dal, singolo, dal beneficiario e dai partner eh, normalmente per un periodo di 5 anni, perché nell'arco dei 5 anni è, mh, ci può essere poi un'ispezione. E quindi eh, dobbiamo avere comunque la disponibilità eh, di tutto il materiale nostro e dei partner. Eh, il fatto di conservare anche il materiale dei partner dipende un po' eh, dall'organizzazione nostra, cioè la nostra consuetudine. Noi normalmente non conserviamo la, la documentazione del, dei partner, ce la facciamo mandare, eh, ovviamente sottoscritta, l'allegare del la rappresentante però ehm, l'originale ehm, con un timbro che appunto si occupa, mh, dimostri che è una coppia conforme all'originale. Mi sono dimenticata di dirvi che su ogni spesa, che ehm, su, su ogni documentazione che viene eh, presentata a supporto di, di, di, ciascuna, di ciascuna spesa, eh, va comunque ehm, inserito un timbro quindi, o, o timbriamo quindi è buona norma comunque per ogni progetto fare eh, o mettere a disposizione dei partner oppure ciascun partner lo può, lo può far fare un timbro apposito con le indicazioni delle, del progetto e con i loghi con l'indicazione del progetto e, e in modo tale che eh, su perché mh, per, ogni, per ogni documentazione io devo comunque apporre questo, questo timbro con la data di quando appunto ho sostenuto e l'importo che corrisponde a, ehm, a, all'importo che poi andrò a inserire in rendicontazione. Perché ci può essere, per esempio, una fattura, e lo vedremo dopo, pari non so a 150.000 euro, eh, di cui però io so che. 70.000 euro li, li metto io come cofinanziamento, come contributo, mentre il, la parte restante la chiedo alla commissione. Quindi tramite il timbro io indico la quota che poi inserisco in rendicontazione e quota che poi io chiedo come, come rimborso da parte della, della commissione. Ok. Questo era a grandi linee il discorso legato eh, alla, alla rendicontazione, ripeto che assolutamente mh, è un'attività molto importante che deve essere effettuata da personale eh, che ha eh, cioè il consiglio è utili, mh, servirsi di personale con esperienza nella gestione amministrativa e ehm, facendosi poi eh, anche affiancare, perché no, dal da revisore. Eh, che, che dia un'occhiata ai certifichi per le spese e ehm, la gestione però di un progetto oltre diciamo, a eh, essere collegata alla fase di rendicontazione che ripeto, buona norma, fare, effettuare ogni sei mesi in modo tale da avere sotto controllo anche l'andamento soprattutto l'andamento della spesa perché è fondamentale L'altro aspetto da considerare quando gestiamo un progetto, ed è il primo aspetto che, che deve essere considerato, è legato ovviamente alla gestione amministrativa del progetto stesso. Quindi ammettiamo che il progetto che abbiamo sviluppato tramite l'albero dei problemi, che poi si è trasformato in albero dei, degli obiettivi, che poi è diventata una matrice eh, di, eh, un quadro, di, del quadro logico, e che poi ho trasformato, presentato ed è stato finanziato. Prima ancora, diciamo ovviamente di iniziare con, eh, con la rendicontazione, io vado a stipulare un contratto con chi poi erogherà questi fondi. No? Quindi nel momento in cui il mio, ehm, il mio progetto è piaciuto alla commissione, vado a creare, eh, il primo contratto che si viene a creare è tra eh, la commissione e io che sono il capofila del, del progetto. Quindi eh, la Commissione infatti ci, eh, con una lettera ci avvisa che il nostro progetto è piaciuto che quindi sarà finanziato. Dopodiché noi riceveremo, adesso faccio vedere una, una convenzione tipo, e riceveremo una che si chiama Grant Agreement. E col Grant Agreement la Commissione va a, alcune regole, cioè alcune, va a fissare le regole per la gestione del progetto stesso. Questo è un esempio praticamente del, di un progetto che è stato, che è stato finanziato e ehm, ovviamente, ripeto, eh, qui il capofila riceverà poi finanziamento ed è il capofila che risponde anche per le attività, eh, per, le, per quanto gli altri partner andranno a produrre nel corso della, della, della durata del progetto ci dice per quanti, per quanti mesi dura il progetto, dopodiché mh, ci, ehm, la commissione cosa fa? Va ad assegnare alcuni ruoli eh, fondamentali, cioè obblighi fondamentali del, del coordinatore. Cosa deve fare il coordinatore? Il coordinatore deve solo, assolutamente far sì, eh, in estrema sintesi, che i finanziamenti che riceve non si ritiene lui sul, sul suo conto corrente, eh, ma ovviamente va eh, a mh, incamerare questi finanziamenti e poi li distribuisce ai partner. Eh, ci dice anche ovviamente quanto verrà finanziato e, ehm, e soprattutto ci dice anche ehm, le percentuali del, del finanziamento. Vedete che ci eh, già subito... Qui ci dice quanto è la montare totale del, del progetto, quanto è la montare, la percentuale relativa ai costi indiretti, che in questo caso sono un po' meno del 7%, e soprattutto ci dice qual è la percentuale di finanziamento, in questo caso è un 70%. Eh, io posso, adesso non mi ricordo più in questo progetto, se noi abbiamo chiesto esattamente il 70% o un po' di più, Comunque normalmente eh, se il progetto viene, viene, è considerato e gradito appunto e viene finanziato, normalmente la percentuale richiesta è poi quella che, eh, che, viene, che viene finanziata. E, dopodiché ovviamente ci dice che eh, la parte restante la dobbiamo garantire noi e i partner, e mh, soprattutto la parte diciamo più importante è come avvierà il pagamento ciascun programma e, ciascun, e questo lo, lo desumiamo in parte dal bando quando viene pubblicato il bando quindi già riusciamo a capire quali, quali saranno le quote come saranno erogate le quote di finanziamento ma poi ovviamente nel contratto vengono stabilite proprio le, eh, le, le rate di, di pagamento in questo caso, appunto, qui si parla eh, di 45 giorni dalla data eh, del, della sottoscrizione del, dell'agreement, quindi del, del mio contratto, riceverò un prefinanziamento, cioè la prima quota di ehm, eh, un, in anticipo. E mi dice anche quanti soldi andrò eh, a, ehm, a ricevere. Ci sono dei programmi che invece questi, questa prima, prima tranche non la prevedono e quindi eh, questo è importante da considerare per, ai fini della costruzione del budget questo aspetto cioè il fatto di avere comunque una quota di ehm, una prima tranche ancora prima dell'avvio del, dei progetti lo ripeto è un'informazione un che troviamo normalmente nei bandi qui ovviamente Qui essendo questo un contratto ci dice esattamente quanti soldi riceveremo entro quando lo riceveremo. Questo significa che nel momento in cui io eh, sottoscrivo il contratto la prima cosa che andrò a fare è andare a ricostruire, lo ricordate il nostro Gantt in cui ho spalmato le mie azioni, inserirò come milestone entro i 45 giorni, visto che io sono il coordinatore della VP0, quindi gestione amministrativa, che andrò a derogare quella quota ai miei partner, cioè a suddividere questa quota e eh, a eh, erogare comunque la quota che spetta a ciascun partner. Okay? Come faccio a derogare la quota che spetta a ciascun partner? Dipende ovviamente dal, dal budget che viene attribuito a ciascun partner, quindi la percentuale con, eh, che corrisponde al partner che partecipa al progetto stesso perché nel mio progetto ehm, la formazione e eh, anche la, la, il confezionamento diciamo, dei, dei corsi di formazione spetta all'università, che quindi fa, avrà una fetta importante nel, nel progetto, ehm, ovviamente avrà una percentuale più alta di finanziamento, una quota più alta spetterà all'università, oltre a, che a... A me stesso perché io sono coordinatore e sicuramente il budget normalmente mh, maggiore spetta al coordinatore perché ha tutta la gestione amministrativa è ovvio che dovrà mettere più personale rispetto ai partner ok e poi praticamente eh, ci dice che un interim non è ammissibile e questo fa sì che nel momento in cui la, nel contratto invece troviamo la, la disponibilità della Commissione a, fare un, a derogare un interim, un pagamento in, di interim, quindi a metà normalmente del progetto, eh, questo fa sì che io eh, che, mh, debba comunque organizzarmi per fornire alla Commissione una rendicontazione mh, a metà progetto. Eh, perché l'interim normalmente viene comunque erogato, quindi la quota viene erogata mh, e viene fissata dalla commissione sulla base poi la, di una rendicontazione che si fa a metà progetto. In questo caso non è prevista, ciò cioè non toglie che io internamente mi possa organizzare con i miei partner per far sì che comunque tra sei mesi faccio il punto della situazione e chiedo a loro di presentarmi il... Eh, un rendiconto di metà progetto, così mi rendo conto se effettivamente hanno speso o hanno speso dei progetti. Poi vabbè, ovviamente qui eh, ci sono le indicazioni delle, dei, conti, dei conti correnti, eh, i riferimenti in commissione, cioè con chi andrò praticamente a, a lavorare, chi eh, ho indicato io come, come riferimento per, per il mio progetto. Eh, la, la questione della privacy che, e poi eh, altre condizioni legate ai conflitti di interesse, al fatto del, che il progetto appunto crei, delle, che sia un progetto che, che possa creare comunque dei risultati, eh, il, cu con il cui copyright comunque deve essere eh, dichiarato. La pubblicità del progetto, e vabbè, qua la forza maggiore il, contratti, il contratto che la commissione comunque ci propone è un contratto direi eh, standard. Ok, mm, ci sono però delle, delle clausole che riguardano il fatto che ci sia eh, un ehm, che, che sia previsto un. un um, una recessione del, dal contratto e questo può avvenire o per opera del coordinatore o per opera di un beneficiario, quindi di un partner e all'interno dei, dei contratti che andiamo a stipulare con la commissione questa eventualità viene comunque normata, quindi ci dice in quanti giorni dobbiamo comunicare questo, questo recesso e eh, soprattutto ehm, va eh, a eh, elencare che cosa occorre fare. Idem la stessa cosa per uh, quando è il partner stesso che decide di eh, non terminare le, le sue attività e, eh, e quindi abbandonare, il eh, uscire dal, dal, dal partenariato. E quindi ci sono praticamente delle... Del, delle disposizioni che vengono date in maniera molto mh, dettagliata, c'è una tempistica particolare di comunicazione mh, e poi soprattutto in alcuni casi, credo sia il caso che vi sto facendo vedere, la Commissione, la commissione prevede che addirittura il, il, il capofila debba rimpiazzare il partner che decide di eh, uscire dal, dal progetto e quindi questa, questa cosa, per questo che vi dicevo la volta scorsa che è assolutamente importante scegliersi con cura i propri partner perché nel momento in cui il partner di, di, decide di recedere, questo può causare ovviamente un, un problema e poi c'è tutta una parte finanziaria in cui c'è un elenco molto dettagliato anche dei, dei costi costi diretti e indiretti che eh, fanno poi parte del rendiconto che abbiamo visto prima. Okay. Questo diciamo, è il nostro primo step, nel senso che eh, cosa succede quando il progetto viene approvato, quindi noi riceviamo una lettera e riceviamo il grant. Poi cosa facciamo? Facciamo praticamente, dobbiamo eh, ov ovviamente far sì che il eh, eh, venga sottoscritto un, um, un agreement anche con, con i nostri partner, perché se è vero che la, la Commissione sottoscrive un agreement, quindi un accordo con noi, eh, è anche vero che dall'altra parte noi dobbiamo essere nelle condizioni di, eh, di dover comunque normare il, um, le nostre attività eh, con, eh, con cioè stipulare una convenzione specifica con i nostri partner, perché altrimenti eh, succede che eh, i partner poi, eh, cioè è, è assolutamente indispensabile che, che ci sia un contratto che leghi il capofila ai partner. E questo contratto è, eh, vi ve faccio vedere uno che abbiamo fatto, normalmente si fa, eh, che riprende in parte la, la convenzione che viene sottoscritta dal capofila con, con la Commissione, in questo caso con il Ministero dell'Interno, ma su sempre fondi europei, e dopodiché si, ehm, si vanno anche qui a normare gli impegni del, del partner. Quindi eh, il riferimento è comunque alla convenzione madre, quindi quella stipulata dal capofila. Infatti ci sono comunque all'interno della convenzione con i partner i riferimenti diretti a quanto normato dall'autorità di gestione del progetto. Però dall'altra eh, ci sono anche eh, delle, delle norme, degli articoli comunque che, il, eh, che vengono decise direttamente dal, eh, dal capofila. Quindi per quanto riguarda per esempio l'avanzamento tecnico e finanziario del progetto è qualcosa che eh, il, eh, il capofila può decidere di inserire e eh, personalizzare, idem i principi di rendicontazione. Ovviamente i riferimenti sono sempre alla convenzione eh, ripeto, alla convenzione che il, il capofila ha sottoscritto con, eh, con la commissione o con il ministero in questo caso. Poi vabbè, viene normata ovviamente la, la risoluzione e eh, in questo caso ehm, la, il discorso diciamo, dell'inadempimento, eh, vengono anche qui, può essere personalizzata la, la risoluzione del contratto, dipende ovviamente dal, da quello che decidiamo di fare. Comunque mh, sul, sulla convenzione con i partner la commissione non entra, perché eh, eh, poi sta a noi mandarla oppure no eh, in commissione per fargli vedere appunto che è stata stipulata questa convenzione, anzi questo lo consiglio di fare, perché così almeno facciamo vedere comunque alla commissione che eh, c'è cioè, una convenzione un accordo con i partner, però comunque decidiamo noi, sempre facendo riferimento a quelle che sono le norme contenute nel, no, nella, nella convinzione che stipuliamo con la commissione, andiamo praticamente a riprendere un po' quelli che sono gli obblighi da parte, e eh, quello che chiediamo a ogni partner di fare tramite la, la, tramite la commissione. Eh, scusa, tramite la convenzione. Quindi, ehm, in sostanza, quando andrò a stipulare, quando il, il progetto viene approvato, io andrò a stipulare alcuni accordi specifici con, vabbè, se sono capofila direttamente con la Commissione europea o con il Ministero, se sono invece con, eh, se, so se sono sempre capofila con i, con i miei partner, e quindi creerò un contratto di partenariato. Ci può essere anche ovviamente un, eh, un contratto legato ai, ai vari, eh, al subappalto, oppure un contratto legato eh, a partner, vi ricordate le tipologie diverse di partenariato, quindi se ho un partner, eh, uno sponsor, andrò a stipulare ovviamente un contratto con, eh, con il mio sponsor, se avrò invece un um, una, e quindi è un contratto di sponsorizzazione se avrò un, un partner associato andrò anche lì e se voglio, ma non sono obbligato, a creare una, un contratto anche con un partner associato per andare a porre, appunto delle condizioni legate più che altro alla pubblicità che poi gli posso fare no? perché abbiamo già detto che il partner associato non riceve alcun finanziamento da parte della, della commissione Tanto eh, il vantaggio che può ricavare dal partecipare mh, a questo progetto come partner associato è quello di, eh, di avere poi più pubblicità, quindi essere poi riconosciuto. Ora abbiamo finito a grandi linee di vedere eh, il, la parte anche di, di gestione, quindi rendicontazione e stipula dei vari contratti. Ora volevo farvi vedere invece come ehm, si può partendo sempre da, da un albero, dal nostro albero dei problemi che è diventato albero degli obiettivi, senza doverne creare uno nuovo, pensare di lavorare sul nostro modello, ehm, cioè su quello, sul nostro albero che vi avevamo già creato, pensare di andare a ehm, creare un altro progetto eh, sulla farsa riga di quello che abbiamo creato ora, ma presentandolo su un altro fondo, io vi ho detto eh, all'inizio, quando eh, si parla praticamente di, mh, di fasi eh, di vita del ciclo diciamo, del progetto, che mh, una delle prime la prima cosa da fare è appunto programmare, quindi se io programmo bene, sono in grado di identificare partendo dalla mia, eh, dai miei bisogni. Eh, vado a creare il, il, mio, il mio albero e eh, che diventa, eh, faccio la mia analisi degli obiettivi e in questi obiettivi poi scelgo comunque la strategia su cui andare a lavorare. Ora, eh, noi abbiamo scelto dal eh, nostro albero una strategia. Ciò non toglie che mh, partendo sempre dal, dal, nostro, dal nostro problema centrale che ora è diventato un obiettivo, quindi il fatto di ampliare l'utenza, io possa scegliere altri, eh, al, altri mezzi cioè, eh, e possa scegliere una strategia diversa su cui andare ad operare, quella legata per esempio agli spazi. Quindi al discorso degli spazi che sono ben organizzati, che c'è una sufficiente metratura e che c'è comunque personale disponibile a progettare. È un'altra considerazione, quindi un'altra strategia che io non avevo scelto ma che posso considerare. Non so se vi ricordate, io spero tanto di sì, quando abbiamo fatto il ragionamento legato ai al finanziamenti, alle tipologie di finanziamento, vi ho detto che la eh, differenza più grossa è tra appunto i fondi a gestione diretta e i fondi a gestione indiretta. Quando abbiamo presentato il nostro progetto legato ai corsi di formazione, ci siamo mossi all'interno di fondi a gestione diretta. Se io voglio invece scegliere dal mio albero degli obiettivi di fare degli interventi legati all'ampliamento dei miei spazi e eh, ad una progettazione, andrò a muovermi in cosa? Cioè, utilizzando quali fondi? Sicuramente non i fondi a gestione diretta, perché vi ho detto che i fondi a gestione diretta non vanno a finanziare normalmente eh, delle azioni di tipo strutturale, ma dei fondi a gestione indiretta, quindi nel momento in cui decido di lavorare sugli spazi, quindi programmo di lavorare su, sull'ampliamento dei miei spazi, comincio a, a considerare che tipologie di fondi ci sono che possono finanziare questo, questo mio aspetto. E, mh, e qui ho due strade, cioè o la prima, eh, o decido, non mi è ancora chiaro il progetto che andrò a presentare per l'ampliamento degli spazi, quindi decido di fare mh, su questo questa mia idea ehm, due ipotesi la prima è ehm, andare a muovermi in ambito europeo per capire eh, se ci sono dei partner che sono riusciti a organizzare le proprie biblioteche gli spazi delle proprie biblioteche in maniera eh, da attrarre eh, maggiore utenza e quindi mh, posso decidere di fare eh, un confronto con un altro paese europeo in questo senso Oppure eh, decido che ho le idee ben chiare, che degli spazi come voglio diciamo, organizzarli, gli spazi della mia biblioteca, e quindi mi muovo attraverso i fondi eh, a gestione indiretta, quindi fondi strutturali. Sono due ipotesi, vedete che queste ipotesi, eh, queste due strategie che posso scegliere, non sono, eh, cioè io posso scegliere di farle tutte e due, una non esclude l'altra, Ok? Quindi posso decidere sia di fare comunque all'interno del mio stesso albero degli obiettivi, scegliere praticamente di fare tre progetti differenti. Quindi un progetto, l'abbiamo già visto, rivolto ad un target specifico, che sono appunto gli, gli stranieri neo residenti e abbiamo già visto creando appunto il nostro quadro logico, eh, la matrice quadrologico la stessa cosa la possiamo fare nel momento in cui voglio ampliare quindi i miei spazi lavorare quindi eh, sul, ehm, sul mio albero però dedicandomi a, ehm, a delle attività più strutturali e non solo po queste attività legate agli spazi possono essere di natura anche non strutturale nel momento in cui decidiamo di fare ehm, uno scambio con, eh, con, un, altro, con un, un, un, un altro paese un'altra città in cui so che eh, quell'ente è riuscito a organizzare in maniera molto vincente e innovativa gli spazi quindi cosa utilizzerò in questo caso andrò vi, vi ricordate il programma Erasmus plus Erasmus plus è un programma che mi consente di andare a lavorare con eh, di fare una mobilità quindi di andare a identificare un partner europeo che abbia organizzato, ben organizzato i propri spazi bibliotecari e pensare di fare un, eh, uno scambio con questo, con questo partner per andare proprio a, eh, a vedere come, eh, come sono stati organizzati gli spazi. Anche utilizzando il programma Erasmus posso quindi coprirmi le spese di mobilità di chi? del mio personale interno che ehm, o personale che, che esterno che io comunque ho assunto ad hoc, che andrà a fare un periodo di, di job shadowing, quindi andrà, andrà nel paese che ho individuato e starà lì eh, dieci giorni per capire appunto come eh, è nata l'idea di programmare, di progettare quello spazio interno alla biblioteca, in modo tale da replicare poi eh, la, la buona prassi di quella biblioteca nel mio paese. Questo ovviamente lo farò, posso farlo in concomitanza con la mia richiesta di eh, presentare un progetto nell'ambito dei fondi strutturali, perché se questo aspetto è cioè, legato alla buona prassi, io me la copro tramite un programma gestione diretta, quindi l'Erasmus. Plus, eh, devo poi servirmi dei fondi strutturali per andare a coprirmi l'opera che poi andrò ad eseguire. Vi ricordate che avevamo visto il bando eh, FESR del, dell'Emilia Romagna? Cioè, avevamo praticamente aperto e eh, avevamo parlato del programma operativo del, dell'Emilia Romagna io cosa faccio quindi? Se voglio fare degli interventi di natura strutturale all'interno della mia biblioteca, prendo il mio programma operativo regionale, abbiamo visto che nell'asse 5 c'è comunque un'azione specifica che riguarda la valorizzazione dei beni culturali, ehm, materiali e immateriali e quindi mh, provo a vedere se effettivamente posso inserirmi all'interno di questo contesto e quindi comincio a compilare, partendo proprio dal programma stesso, la mia matrice del quadro logico, ok? individuando le azioni. Attenzione però, nel momento in cui arriviamo diciamo, a organizzarci in questo modo, quindi a decidere di lavorare in maniera su programmi eh, quindi gestiti dalla regione, quindi sui fondi strutturali, i formulari che andiamo a compilare sono di natura diversa cioè la struttura del mio quadro logico e il ragionamento che devo seguire è quello che abbiamo fatto presentando poi un progetto che viene finanziato a gestione diretta però la, la compilazione dei formulari è diversa perché comunque sono fondi di natura strutturale adesso vi faccio rivedere praticamente il bando Fesora che era stato pubblicato c'entra un po' poco con la nostra biblioteca, ma è solo per farvi, per farvi un esempio di, di come è, com è strutturato, comunque l'avevamo già anche visto. Eh, qui vabbè, parla ovviamente della qualificazione e valorizzazione di attrattori del patrimonio culturale, cioè ammettiamo che invece mh, voglia eh, attrarre mh, gli aspetti più eh, legati al mh, eh, alla cultura però eh, cioè meno in, in forma turistica eh, qui devo, ammettiamo che appunto venga, venga presentato venga pubblicato questo, questo bando io vado praticamente a individuare se ci sono delle, se c'è la possibilità di fare quello che ho in mente di fare di farmelo finanziare in questo caso dalla regione tramite appunto i fondi eh, a gestione in diretta Vedete che qui le tipologie di spese ammissibili sono diverse rispetto ovviamente a, a, al bando FAMI che abbiamo visto per andare a coprirmi i corsi di formazione, perché qui troviamo tipologie di spese, spese tecniche, opere di recupero, qualificazione e valorizzazione dei beni, oneri per la sicurezza, acquisto, installazioni di attrezzature, soluzioni tecnologiche, impianti, arredi funzionali al progetto, quindi c'è cosa si sì. Cosa implica? Che mh, effettivamente visto che sto ampliando i miei spazi io ho la possibilità per esempio di creare un padiglione visto che non ho abbastanza spazio dentro la mia biblioteca eh, all'esterno della, della biblioteca stessa andando a creare qualcosa di ehm, provvisorio tramite appunto questi, questa tipologia di finanziamento. Questo implica che mh, andrò a costruirmi però un budget, addirittura vedete che questo bando consente eh, l'acquisto di terreni e di immobili, quindi eh, io ehm, posso veramente andarmi a creare una sorta di struttura eh, pre-costruita che, che posso andare a ehm, installare nel, nello spazio, del parcheggio della mia biblioteca, cioè togliendo il, il parcheggio, mi ammettiamo, sto inventando il parcheggio della mia biblioteca, posso diciamo acquistare questo, questo paviglione e inserirlo in, in quel contesto in modo tale da ampliare gli spazi. Ok? Quindi andrò a concepire nel quadro logico un progetto strutturale in questo caso. Ma come sono fatti poi i formulari quando andiamo? A Budget, quando andiamo invece a, lav uh, a lavorare in un contesto strutturale. Il formulario, l'abbiamo visto la volta scorsa, è un formulario molto più specifico perché comunque entra nel merito delle, um, della parte, diciamo, del progetto uh, di natura strutturale. Okay? Quindi vi dice di identificare dove volete, che cosa volete fare, gli obiettivi. Del progetto e, e, e poi ovviamente il, andate a descrivere che tipo di intervento eh, si andrà a fare. Dopo, comunque, vi faccio vedere uno già ehm, compilato. Vedete che, per quanto riguarda il cronoprogramma, quindi eh, mentre nel, nel progetto che, abbiamo, che presenteremo. O che abbiamo presentato eh, facendocelo finanziare con fondi di gestione diretta, le voci che inseriamo nel cronoprogramma sono, erano legate eh, alla mia azione, quelle dei partner. Ma erano azioni di natura eh, non strutturale, quindi l'erogazione dei corsi, la pianificazione dei corsi, bla bla bla. Qui abbiamo invece l'attivazione di, atti di attività eh, strutturali quindi studio di fattibilità, progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, vedete che sono eh, legata praticamente a un quadro dei, dei lavori e ovviamente questo, la compilazione del mio Gantt deve assolutamente essere collegata, anzi deve rispondere a, eh, alle tempistiche che sono contenute nel bando stesso e come vi avevo già detto eh, il, in molti casi eh, questi progetti eh, che vengono presentati nell'ambito eh, dei, dei, dei programmi a gestione indiretta partono presupposto che la progettazione preliminare sia già stata fatta quindi devo avere un, un progetto preliminare per poter poi candidarli la compilazione del, del formulario porta praticamente a dover descrivere il collegamento tra la mia azione e il programma regionale. Quindi il programma operativo regionale, ciò cioè significa che la prima cosa che devo fare, ve lo ribadisco, è di leggermi bene quali sono le politiche eh, europee e poi quelle contenute nel programma eh, operativo regionale, perché comunque la mia azione deve integrarsi con gli obiettivi del programma stesso, ok? Poi una volta diciamo, la, la compilazione se vogliamo, del formulario è, è un po', non voglio dire semplice, però è, è meno, meno onerosa eh, perché eh, comunque anche a livello di metodologia, essendo opere strutturali, eh, sono, sono un po' meno tenuto a dover dimostrare quale metodologia sto eh, seguendo, ciò non toglie però che io debba rifarmi comunque ad una procedura specifica ok? volevo farvi vedere come viene costruito un budget legato appunto al fondo a un fondo strutturale è un budget costruito in maniera assolutamente diversa intanto in questo caso ammettiamo appunto che io voglia lavorare nell'ampliamento degli spazi della mia biblioteca vi ho detto che posso addirittura il terreno se il terreno che ho di fronte alla mia biblioteca non è mio, ammettiamo che questo non sia il nostro caso, quindi io ce l'ho. Eh, vedete che non, non ho un partenariato all'interno diciamo, del progetto stesso, perché mh, sto parlando eh, di eh, lavori infra, di natura infrastrutturale. Quindi creo un quadro economico eh, con, mh, chiedendo dei, dei finanziamenti di fatto per me, no? per le opere che andrò a svolgere. Quindi qui eh, all'interno delle tipologie posso inserire appunto eh, l'acquisto degli arredi per esempio, l'acquisto di, di software che mi aiutano poi per lo scambio con le altre biblioteche e per avere le opere che arrivano dalle, dalle biblioteche che ho, che ho identificato, l'acquisto di servizi informatici, l'acquisto di altre attrezzature che sono sempre funzionali alle opere che vado a fare, acquisto di libri se lo, lo, il bando lo ammette e, e le opere, ovviamente le opere di e qui le percentuali delle opere di, di eh, rispetto all'acquisto di arredi di altro materiale lo, eh, la troviamo all'interno del bando stesso. Eh, ancora una volta la, il finanziamento non è del 100%, quindi sul, anche sul FESRA io devo comunque garantire una quota di cofinanziamento, di contributo come, come al progetto. Quindi in questo caso vedete che mh, vi dice di inserire l'importo di progetto e l'importo massimo ammissibile, che è la percentuale che, che poi viene finanziata dalla, dalla regione stessa. E, vedete che è costruito un po' come, come si costruisce un capitolato per i lavori, no? perché comunque ha un totale a base d'asta, perché sono comunque opere strutturali, ripeto, Dopodiché vado a inserire le spese tecniche, le spese legate all'IVA se non è recuperabile, alle altre voci eh, non ammissibili, se ci sono delle voci non ammissibili che comunque devo coprire io alle spese di pubblicità. È eh, quindi un quadro economico eh, diverso rispetto a quello che abbiamo fatto per eh, i progetti a gestione. Diretta, perché appunto riguardano un, ripeto, un'opera di tipo strutturale. Vi faccio vedere anche come si rendicontano questi, questi progetti, che si, si rendicontano in maniera un po' diversa rispetto ovviamente alla rendicontazione che abbiamo visto prima, perché eh, intanto eh, le regioni hanno creato dei cruscotti, eh, all'interno di questi cruscotti quindi tutto, tutto online viene rendicontato e ehm, praticamente il progetto all'interno del cruscotto viene rappresentato con, ehm, con la VBS, quindi con tanti VP. VP che hanno ovviamente eh, un contenuto più legato ai lavori che vengono effettuati e, e qui vado in pratica a presentare voce per voce, voce di spesa per voce di spesa, che, eh, quanto ho presentato, che tipo di acquisto ho fatto, il riferimento all'atto e gli importi eh, del, della mia fattura, vedete l'imponibile, l'IVA, e il totale e la regione poi cosa fa eh, entra praticamente eh, attraverso il controllo questo cruscotto eh, che apre le finestre per ehm, le finestre del cruscotto per la presentazione delle, delle rendicontazioni e poi fa in pratica un controllo su quello che abbiamo, abbiamo presentato e se, se sono voci ammissibili o non ammissibili e, ehm, e poi ci, ehm, ci informa ovviamente se eh, sono state accettate oppure no. Vedete, tutto viene ovviamente eh, fatto eh, tramite, tramite una procedura online con un cruscotto, la prima pagina del cruscotto ha eh, la suddivisione del mio progetto per WP, e poi le descrizioni costo per, per costo e quando io rendi conto devo dire appunto qual è il riferimento della documentazione che, eh, che, che prova le, che ho sostenuto quell'importo. Quel, quel ok? Mm, più o meno diciamo, la, la regola mm, è la stessa che viene utilizzata per la rendicontazione dei progetti a gestione diretta. Diciamo che qui, essendo comunque opere eh, di natura strutturale, vado a, eh, a, ehm, a inserire eh, i in, miei in SAL, eccetera. E lo faccio sempre all'interno di questo database. Adesso vi volevo comunque far vedere anche dei progetti che sono stati poi finanziati, come sono strutturati questi progetti in modo tale che avete poi un quadro di insieme, eh, anche di cosa viene presentato. Mi sono dimenticata di dirvi che mh, quando si, eh, normalmente si è capofila di un progetto, eh, si forniscono ai eh, partner poi eh, anche degli strumenti affinché poi la rendicontazione possa essere più semplice possibile anche per noi da, per controllarla. E noi ci siamo, abbiamo, nuovamente creiamo un file Excel in cui riportiamo il, le voci di, di spesa e eh, facciamo sì che e, e queste voci di spesa chiediamo ai um, partner di compilarlo a seconda del, del, della VP. E ogni tre mesi, quando si, ha, si fa una riunione legata al monitoraggio, eh, si eh, a, analizza eh, questa questo file che è stato appunto consegnato, vedete che questo, questo è un semplice file in cui vengono riportati i costi suddivisi anche per VP, e eh, dopodiché lo suddividiamo diciamo, mese per mese e chiediamo al partner di andare a compilare, a riportare i costi relativi al personale, alle attrezzature, cioè le voci di spesa che, che il partner ha, che gli abbiamo creato noi attraverso questo, questo file. In modo, in modo tale che abbiamo la diciamo, situazione sotto controllo. Perché eh, un altro diciamo, aspetto sempre legato alla gestione del progetto è appunto eh, quello di monitorare la spesa e di farlo comunque, eh, non solo per la spesa ma anche per le azioni, quindi l'andamento delle, delle attività tramite appunto delle riunioni mensili con i rappresentanti dei, dei partner ma anche fornendo degli strumenti legati alla gestione del monitoraggio che vi darò comunque come documentazione a supporto del, del corso e eh, questo aspetto ci aiuta proprio per, eh, per far sì che il, il monitoraggio sia poi sotto con, controllo ok adesso ve ne faccio vedere uno ma molto semplice è una scheda di monitoraggio molto semplice però eh, ci aiuta proprio a, ehm, a tenere sotto controllo l'andamento del progetto come si crea la, la, il, file, il un file legato al monitoraggio in maniera molto semplice nel senso che si eh, di nuovo ripo rip eh, riportano le WP con la descrizione delle WP e le sotto e ehm, lo, si chiede ai partner di compilare mh, mensilmente, prima di fare appunto la riunione tra partner, le attività che ciascuno ha fatto e dopodiché si fa la riunione, si verifica se quell'attività legata a quel singolo WP è in, in time oppure no e se comunque c'è eh, un, uno sbilanciamento temporale rispetto al... Mh, eh, all'attività eh, la si deve comunque annotare e mh, soprattutto ehm, visto che facciamo la riunione ogni mese siamo nelle condizioni di dire quali sono le note cioè quali sono le azioni correttive che potrebbero aiutare appunto a tenere sotto controllo questa sottoattività che ha ehm, una, dis cioè, una disfunzione temporale nel senso che è in ritardo eh, quindi questo praticamente viene rappresentato su questo file che è utilissimo proprio da tenere so, mh, per tenere sotto controllo anche quali sono, eh, ci possono essere anche delle, delle azioni non correttive, nel senso che ci sono delle attività che io qua ho riportato che non, che non, posso, eh, non posso assolutamente effettuare. E a questo punto devo trovare il modo di comunicare, cioè devo, devo comunicarlo al, eh, all'erogatore del, del fondo, quindi alla Commissione europea, come mai non riesco eh, a effettuare non ho neanche un'azione diciamo, correttiva per far sì che questa sott'attività venga lo stesso eseguita. Quindi questo va nel caso più, più drammatico possibile, spero non accada mai ovviamente, però potrebbe, potrebbe starci. Ora vi faccio vedere l'esempio praticamente di un, di un progetto finanziato, non abbiamo avuto modo di entrare nello specifico del, della compilazione del formulario, però ve la faccio vedere, diciamo compilata, ma quello che mi interessava farvi vedere come si creano, eh, come si usano gli strumenti analitici quindi le varie matrici perché sono, stanno alla base e poi se la matrice viene costruita bene eh, si prende il contenuto eh, del, eh, che, che fa, della mia matrice e lo si inserisce nel formulario. Allora, Il formulario è sempre di un bando FAMI che è appunto quello che andremo a utilizzare per fare delle attività legate a questa nuova utenza straniera, è fatto in questo modo, quindi ha tutta una prima parte amministrativa in cui devo riportare i nominativi dei, dei, mie, dei miei partner, oltre che il mio come capofila e eh, dopodiché mh, una volta diciamo, inseriti anche le caratteristiche le esperienze dei, dei vari partner, inizio praticamente uh, okay. vedete che c'è una tabella delle esperienze nella tabella delle esperienze io devo raccontare che c'è in tutti i progetti eh, che vengono finanziati dall'Unione Europea, io racconto, io e i miei partner raccontano che cosa hanno fatto, che cosa si scrive qui nella tabella delle esperienze, esperienze eh, che sia, sono collegate ovviamente al, al programma di riferimento, Cioè io qui non vado a, eh, a raccontare che ho ricevuto un finanziamento nell'ambito di un programma di ricerca sul So, io su, su, sulla, sulle bici elettriche, perché comunque è qualcosa che non è agganciato alla tematica eh, del, del programma. Quindi, eh, l'invito quando si eh, raccontano le esperienze è quello di eh, pensare a quali sono le esperienze effettive, cioè collegate ovviamente al programma di riferimento. Poi si entra diciamo, nel vivo della descrizione avevamo già visto come è fatto un formulario, quindi partiamo sempre dal nostro, dalla nostra analisi degli obiettivi, dalla nostra prima strategia, non quella degli spazi, perché quella degli spazi, c'è cioè l'ampliamento degli spazi, richiede invece più una descrizione tecnica, quindi io vi ehm, ho fatto vedere prima come è fatto il formulario FESRE vi dice mh, più di entrare diciamo, nella descrizione di un progetto tecnico, quindi fatto come una, un appalto che viene, che viene dato per, per effettuare delle, delle opere. No? Qui invece nei contenuti del progetto, visto che si tratta di aumentare l'utenza tramite i corsi di formazione, andrò a descrivere il, eh, la corrispondenza tra la mia proposta e i fabbisogni. Cosa faccio qui? Parto dalla mia analisi di contesto. Quindi qui utilizzo come materiale le statistiche e la, oltre alla mia esperienza quella dei partner e quindi eh, andrò a raccontare effettivamente com'è la situazione del mio quartiere no? e eh, vado a dire infatti nel mio quartiere quanti utenti stranieri si sono trasferiti e perché è importante di fatto eh, lavorare su un progetto che va a intercettarli. Ok? Dopodiché entro nella descrizione degli obiettivi di progetto. Vedete qui che io sto riprendendo che cosa? Gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici barra scopo del progetto che avevo dentro nella matrice del quadro logico. Quindi se io faccio e costruisco un quadro logico come si vede, cioè fatto bene, con alla base... Eh, la, un albero dei problemi eh, che poi è diventato albero degli obiettivi ho, ho già quasi compilato il mio formulario perché di fatto cosa faccio? Prendo la mia matrice del quadro logico e riporto quelli che sono stati eh, individuati come obiettivi generali e obiettivi specifici e racconto que quelli che sono appunto i miei obiettivi generali specifici i, eh, le attività e poi vedremo i, i, i, i risultati del, del progetto la metodologia che utilizzo per i corsi, in questo caso mh, eh, anche qui facevo, eh, il progetto mirava proprio all'organizzazione di, di corsi eh, di lingua italiana e qui, mh, ripeto, nella metodologia non mi devo inventare delle metodologie, eh, vabbè se sono, sono bravo e ho la possibilità posso anche eh, diciamo, spingermi sul, sull'innovazione eh, particolare, però qui mi faccio ovviamente aiutare dal mio partner eh, tecnico-scientifico che dà una mano sui contesti legati al, al, all'insegnamento e alla docenza, ok? quindi qui non faccio altro che raccontare come vado a derogare questi corsi. Dopodiché cosa faccio? Mi chiede gli risultati, quindi sia gli output che i risultati, vi ricordate il discorso degli del, indicatori di output? L'indicatore di output è ovviamente legato ai risultati, quindi qui andrò a raccontare quanto, che cosa voglio fare e quante persone voglio raggiungere, come le voglio raggiungere. Okay? Dopodiché mi chiede quali, qual, su quale, qual è l'impatto, sempre un discorso legato ai risultati, no? qual è l'impatto degli interventi? Quindi Attraverso diciamo, questi, questi risultati, che impatto avrò? Vi ricordate che eh, l'obiettivo generale all'interno della matrice del quadro logico è collegato a un, obiettivo, mh, eh, scusate, un indicatore legato all'impatto. All Quindi qua vi chiede eh, di raccontare appunto quale sarà l'impatto. Ancora una volta prendo il quadro logico e mi riferisco agli indicatori che ho inserito nel, nella matrice. Noi avevamo parlato di incremento del, dell'occupabilità del, dei giovani, mi sembra 5 anni dalla fine delle, delle attività progettuali, e questo lo riporto, okay? cosa praticamente voglio conseguire. Vedete che non è che devo scrivere granché, cioè alla fin fine io vado in pratica eh, a riportare e a eh, così, eh, raccontare meglio quello che è il... Eh, quello che andrò a fare. Ecco, il, il FAMI poi, ehm, questo è praticamente è il PDF che viene generato dal, dal database, nel senso che questa, queste parti che stiamo vedendo compilate sono poi inserite ehm, all'interno di questa piattaforma che genera il PDF. Dal punto di vista della tempistica di realizzazione, infatti, abbiamo una parte in cui inseriamo il budget di progetto e quindi le voci di spesa, le voci di costo, e dall'altra parte la tempistica, poi è la, il, fa, il software che mette insieme tempistica e spese. E, mh, vedete che se ho creato un eh, per questo che è importante, un budget di tipo analitico e incastrato bene anche la, la sottoattività al, uh, al budget stesso, mi rendo conto se è equilibrato oppure no, perché mh, questo praticamente vi fa vedere tutto insieme il budget spalmato sui, sulle singole VP. Dopodiché un'altra parte che va compilata è relativa agli indicatori dei destinatari, quindi qual è il mio target di, di riferimento. Quindi anche in questo caso riprendo che cosa? La mia matrice dei portatori di interesse e eh, entro un po' più nello specifico del target cioè chi praticamente vado a ehm, individuare e che diventa il ehm, che diventa l'utenza che poi andrà eh, anche a frequentare i corsi che andrò a erogare ok quindi quindi descrivo descrivo proprio quante persone l'età e il sesso quanti uomini quante donne tenendo i ben bilanciati appunto eh, la parità di genere c'è una parte sempre nella piattaforma in cui devo, devo andare a indicare gli indicatori, quindi dovrò, dovrò appunto indicare gli indicatori di output e vado appunto a descriverli, quanti, cioè i valori, gli, gli indicatori di risultato e, eh, e poi la, come vanno, come li ho stimati, nel senso che come intendo andare a descrivere, cioè io qui li, li li rendo evidenti, però dall'altra parte mi chiede anche di dire perché hai scelto quegli indicatori, cioè quali, da, da cosa sei stata spinta e, eh, per, per andare appunto a inserire questo valore e soprattutto questi indicatori e qui racconto perché ho scelto quegli indicatori di fatto. Poi c'è una fase, eh, c'è una parte in cui mi chiede come, eh, verrà, m, come verranno monitorate le attività e la valutazione, chi la effettuerà e come si intende effettuare la, la valutazione, qui descrivo come intendo farla. Abbiamo parlato del monitoraggio, quindi il fatto di fare comunque eh, un, eh, degli incontri mensili. In questa parte qui eh, vado anche a descrivere quelle che sono le fonti di verifica del mio quadro logico. Quindi ancora una volta prendo il quadro logico e gli dico, io faccio un monitoraggio tramite che cosa? Tramite le mie fonti di verifica, perché ho individuato degli indicatori e le fonti di verifica sono questo, questo, questo. Non faccio altro che prendere le fonti di verifica dal mio quadro logico e descrivere appunto quali sono le fonti di verifica che sono la base del mio monitoraggio. Dopodiché eh, posso anche raccontare ogni quanto intendo praticamente fare degli incontri eh, di, di monitoraggio con, con i partner e se creo un file oppure un, avrò un software eh, particolare che metto a disposizione. Poi passiamo invece a che cosa? A un altro aspetto fondamentale che abbiamo ritrovato eh, all'interno dei, dei programmi che vi ho fatto vedere che è la complementarietà la complementarietà come la Commissione quando istituisce i suoi programmi ci parla di complementarietà tra i suoi programmi e gli altri programmi del, dell'Unione Europea, anche noi dobbiamo essere in grado di fare la stessa cosa. E come si fa diciamo, ad elencare la complementarietà del, del, nostri, del nostro intervento? lo facciamo praticamente partendo anche noi de, dalle, dalle politiche, quindi mh, politiche che sono politiche europee, quindi il nostro intervento è complementare a che cosa a livello europeo? E' questo che vi dicevo che è importante comunque documentarsi a livello europeo e capire quali sono le politiche legate ai singoli programmi. Dopodiché una volta che ho fatto un quadro legato al mio intervento, del collegamento tra il mio intervento e le politiche dell'Unione Europea e entro anche nel mio quadro invece di natura nazionale. Quindi parlo a livello europeo eh, delle politiche legate appunto a, a questo ambito dell'integrazione alla strategia di Lisbona, posso citarla, devo citarla, anzi non posso. Dopodiché entro nel mio eh, discorso più eh, nazionale e eh, rifacendomi a quelle che sono le mie norme di natura nazionale, in questo caso qua viene citata la Costituzione, no? potrebbe essere un'altra fonte. Comunque entro praticamente nel mio contesto più, e poi via via entro ancora di più nel mio contesto più locale e racconto localmente la mia azione complementare a che cosa? A quali altri interventi sul... che sul territorio si stanno sviluppando, e racconto Ovviamente non sono solo io che sto compilando il formulario, il formulario viene compilato insieme con i partner, viene condivisa no? la, la fase di mh, compilazione. È normalmente il capofila che si assume eh, questo, questo ruolo di, di compilatore, però ovviamente questo aspetto qua lo fa insieme agli altri partner e qui la complementarietà viene data, da anche dal, dall'essere complementari a, a altri progetti che i partner stessi conoscono e, e sanno o hanno sviluppato. Idem okay? la sostenibilità futura. Vi avevo già spiegato che qualsiasi progetto del, che viene finanziato, ehm, in qualsiasi progetto dobbiamo comunque essere in grado di mostrare che le azioni poi saranno eh, l'intervento gli interventi diciamo, e gli obiettivi generali del mio progetto non si esauriscono con, eh, con, con, con il mio progetto, ma garantisco comunque una sostenibilità futura ai miei corsi. Se sto erogando dei corsi per allargare la mia utenza all'interno della mia biblioteca, io nella sostenibilità Posso eh, parlare praticamente di quelli che sono gli obiettivi che i miei e degli altri partner hanno all'interno del, del del, della propria programmazione. Per questo, è, che è importante partire da una programmazione eh, del, dell'ente o, o dell'associazione, dell perché qui praticamente con la sostenibilità mi aggancio a quelli che sono i miei obiettivi. Okay? E quindi cerco di, di, di ampliare, di far sì che comunque la Commissione, in questo caso il Ministero dell'Interno, vada a finanziarlo eh, perché eh, si, il valutatore si rende conto che è qualcosa che non finisce qui, cioè potrà continuare in futuro perché all'interno della mia programmazione è previsto un'altra azione, un'altra attività che aggancia quello che io sto facendo tramite questo mio intervento che, che è stato finanziato questo ovviamente il quadro finanziario cioè il budget che viene ovvie, eh, di nuovo creato e poi c'è tutta una parte legata alla gestione del progetto anche questo è un aspetto importante della, dei formulari nel senso che mh, la, ancora una volta l'autorità di gestione del, del, del fondo eh, vuole sapere se eh, ci siamo posti ehm, Lì, abbiamo praticamente formulato l'ipotesi di un organigramma, quindi come intendiamo poi relazionarci con i nostri partner? In questo caso andiamo praticamente a descrivere eh, il chi fa cosa all'interno del, del progetto, ma non solo in termini di, di partner, anche in termini diciamo, di organizzazione eh, questo è un po' mh, il riportare quanto abbiamo visto all'interno del, del, del nostro quadro, non quadro logico, ma nel nostro file Excel che abbiamo visto la volta scorsa eh, quando vi ho fatto vedere appunto la suddivisione, eh, per, eh, la suddivisione del, del chi fa cosa tra partner se vi ricordate la volta scorsa vi avevo fatto vedere praticamente come erano distribuite le attività in questo caso nel formulario mi viene, mi viene chiesto come mh, sono state distribuite e soprattutto all'interno eh, di una di, normalmente una rappresentazione grafica io posso graficamente anche illustrare come intendo eh, gestire il, il mio progetto Tramite, il, um, tramite appunto la, la suddivisione delle attività tra, eh, tra partner, perché in pratica qui vado eh, a, a creare, per esempio, eh, se eh, che poi è una, mh, questa descrizione mi aiuta anche mh, per pensare come andare a monitorare le varie attività. Quindi non so, avrò un gruppo di lavoro con un'equipe specifica che si occuperà della formazione e lì descrivo gruppo di lavoro più tecnico-scientifico eh, con eh, capofila all'università di bla bla bla che effettuerà e poi descrivo che cosa va a effettuare. Ma qua, anche qui, se, se sono stata brava nel compilare il, il mio quadro logico, e nell'affidare a ciascun partner la sua attività eh, non devo fare altro che riportare eh, il chi fa cosa sulla, sulla carta, però il, um, la rappresentazione io ce l'ho già ben, ben chiara. Idem per quanto riguarda la gestione amministrativa e il controllo delle attività soprattutto legate alla rendicontazione del progetto, qua vado praticamente a raccontare cosa intendo fare per la gestione amministrativa e eh, soprattutto rendicontativa. Infatti qua mi viene proprio chiesto la rendicontazione delle spese in conformità con quanto previsto dal VADEMECUM di attuazione per i soggetti beneficiari. Qui viene messo a disposizione del Ministero dell'Interno eh, un VADEMECUM in cui vengono dati delle, delle indicazioni molto precise legate alla gestione del progetto. E qui praticamente devo un po' eh, descrivere come intendo organizzarmi dal punto di vista amministrativo. Ripeto, anche in questo caso non faccio altro che riprendere quello che ho rappresentato sul mio file Excel e eh, legato appunto al quadro logico e descrivere dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa rendicontativa chi fa cosa e come intendo farlo. Ok? Quindi eh, alla base di tutto sta proprio... Eh, la capacità di andare a utilizzare gli strumenti legati alla progettazione. Se io questi strumenti li uso bene, so usarli bene, eh, poi compilare questi formulari, eh, non dico che sia un gioco da ragazzi, però diciamo che di grosso io ce l'ho già, quindi li prendo e li eh, inseri, inserisco quel, eh, quei ragionamenti che io ho già fatto. Okay? Poi per finire, eh, volevo farvi vedere invece eh, la, ehm, la compilazione di un application form eh, legato a Europa Creativa, eh, un progetto che è stato finanziato anche qui. Ehm, qui questo, Europa Creativa abbiamo visto sia il eh, regolamento che la istituisce il programma, abbiamo parlato delle politiche nuove che saranno la base del nuovo programma, e abbiamo visto anche come è fatto un formulario, questo è un progetto che è stato finanziato e che riguardava praticamente eh, l'organizzazione di, di mostre legate eh, a questo, questo tema del Critique and Crisis, eh, cioè dell'arte in Europa a partire dal, dal 1945. Volevo soltanto, proprio per lasciarvi senza eh, il... Eh, co con serenità cioè se e, con, eh, e con la volontà di invitarvi proprio a presentare per farvi vedere come è fatto questo formulario che assolutamente eh, una volta appunto se eh, abbiamo creato il progetto sulla carta quindi in maniera logica attraverso quegli strumenti che vi ho fatto vedere poi comunque andare a compilare questo, questo formulario non è impossibile Qui vi dice praticamente di descrivere l'attività, ancora una volta il background è legato alle politiche del, dell'Unione Europea, quindi eh, io mi riaggancio al discorso contenuto sia nelle politiche eh, dell'Europa in materia culturale sia i contenuti del programma stesso, di Europa creativa e dopodiché vado a delineare quelli che sono gli obiettivi, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici del mio progetto, presento la mia partnership e poi presento le mie attività, quindi le mie MVP, che cosa andrò a fare quando vado a farle, okay? eh, e poi le attività eh, come mh, come, va, eh, come vado diciamo, ad effettuarle e qual è la metodologia che, che sta un po' alla base, in questo caso è l'organizzazione di mostre che sta alla base delle mie mostre. ok Qui è un po' più, diciamo, legato al discorso ehm, più contenutistico, cioè più eh, tecnico, diciamo, della, del, della mostra che poi andrò, a, delle mostre che andrò a, ad effettuare. E le descrivo, la metodologia idem, la descrivo e perché è importante questa metodologia e poi ovviamente i, i risultati che voglio conseguire, Quindi, quali sono i risultati del mio progetto. Quindi avrò un catalogo, andrò, dei, dei, andrò a creare dei programmi educativi, andrò a avere un programma di 20-25 film che andrò a diffondere in tutta Europa, andrò a creare un, un sito web per, per, la mia, per, le, per le mie mostre e eh, andrò poi a realizzare anche una serie di workshop eh, specifici che mi consentono appunto di, di andare a, eh, a far sì che il mio progetto abbia una valenza di tipo europea. quindi io mi auguro che eh, questo corso vi sia stato utile comunque siate riusciti a, a capire le, le tecniche fondamentali che stanno un po' alla base della progettazione ci vediamo comunque online per qualsiasi, per qualsiasi vostro dubbio e arrivederci, grazie.